a tutti, sono Fabrizio di Sottosopra, oggi abbiamo il piacere di essere insieme alla professoressa Laura Bazzica Lupo. Salve professoressa, grazie mille per la sua disponibilità gentilezza e grazie per la sua pazienza, visto che abbiamo avuto qualche problema di connessione. Grazie. Eh, presento la professoressa, per tutti coloro che non dovessero conoscerla, eh, Laura Bazzica Lupo è docente di filosofia politica presso eh, l'Università di Salerno, è stata presidente della eh, Società Italiana di Filosofia Politica. Eh, le sue ricerche sono di ampio respiro e avvertono su eh, vari ambiti, ad esempio sulla dimensione estetica della politica, sulla governamentalità neoliberale, con particolare attenzione alla logica economica e sulla biopolitica. È autrice di diversi libri, tra alcuni di questi, ad esempio Il governo delle vite, Biopolitica e Economia eh, di La Terza, eh, Biopolitica è una mappa concettuale di Carocci. Eh, dispositivi e soggettivazioni di Mimesis e eh, inoltre ha curato anche, ha introdotto anche un volume, eh, Dialoghi sulla Sinistra, Contingenza, Egemonia Universalità. Di che cosa parleremo oggi con la professoressa? Essendo una filosofa politica, eh, cercheremo di attenzionare il tema del potere, parlando anche di neoliberismo e biopolitica e sono temi su cui la professoressa ha riflettuto molto. Eh, inoltre cercheremo anche di attenzionare, cercheremo di, di capire perché gli studi di uno dei più grandi pensatori del Novecento, Michel Foucault, ehm, ci possono essere di grande aiuto per comprendere il modo in cui il potere agisce e muta. Se è vero che la, la nostra democrazia, ehm, se, se è vero che ancora siamo, mh, la nostra è ancora una democrazia, noi abbiamo il dovere di occuparci di questi temi eh, di politica e di, e di potere in modo profondo e con attenzione, perché una democrazia senza popolo, eh, senza un popolo che non riflette su questi aspetti, rischia di, eh, di indebolirsi e eh, di essere svuotata. Io penso, e eh, pensiamo anche come associazione, che eh, la posta in gioco nella, nella comprensione del potere, in particolare del potere neoliberista, è una posta in gioco molto alta. Infatti riteniamo che eh, l'analisi la, della genesi e del funzionamento del neoliberismo è eh, una condizione essenziale per poter pensare in modo... Eh, per poter pensare anche per poter attuare una resistenza che sia efficace, e quest'ultimo è anche un, un altro dei temi di cui eh, affronteremo, eh, che affronteremo con la professoressa. Inizierei con la prima domanda. Professoressa, eh, prima di entrare nel gioco delle, delle riflessioni che lei farà, eh, vorrei fare una domanda introduttiva, generica, ma comunque necessaria per poter comprendere le categorie eh, fondamentali, come ad esempio quelle di biopolitica, di processi di soggettivazione, di governamentalità, che ci serviranno nel seguito. Quindi vorrei chiederle, eh, come pensa Foucault il potere? In che modo, a differenza della tradizione filosofica Foucault pensa? E perché le sue analisi sono importanti? Bene, insomma, l'importanza di Foucault è l'oltrezza... Eh, essendo un mm, filosofo comunque, filosofo e storico genealogista di grande importanza, è proprio nello, insomma, nell nella crescita e nello sviluppo del neoliberalismo che, eh, a cui lui dedica un, due corsi, eh, quindi la nascita della biopolitica come sistema di governo, che ha attirato di nuovo l'attenzione perché c'è stato un, un periodo invece in cui è stato studiato per altri motivi. In realtà, eh, in realtà il problema è che, come hai detto benissimo nella domanda, nell'introduzione nell e anche nella domanda, in realtà, eh, diciamo i sistemi di. Ehm, studio di, teorici che, con cui è stato affrontato il tema della politica la sua riduzione il tema della politica ridotto al tema dello Stato e soprattutto il, il, il potere ridotto al sistema istituzioni e basta questo è diciamo, il punto debole perché rende impossibile comprendere l'attuale assetto di poteri. Se noi guardassimo soltanto al Parlamento, allo Stato e, e alla disposizione dei poteri tradizionali, moderni, quindi alla sovranità, non ci accorgeremmo che, non che lo Stato sia venuto meno, tutt'altro, anzi al contrario, e che però lo Stato ha subito come la sovranità una trasformazione e Foucault offre, insomma, ci offre gli strumenti attraverso un approccio al concetto di potere assolutamente rivoluzionario, assolutamente nuovo, in maniera profondamente diversa da come è stato studiato. Possiamo al massimo accostarlo a quello di Hannah Arendt, di Arendt, che anche lì parla del potere in modo nuovo, diverso dal solito. Ma veniamo a Foucault. Foucault contesta che il potere possa essere pensato una dicotomia potere-libertà, cioè che era la dicotomia classica, liberale, moderna, dello Stato, vero? Per cui lo Stato è, ha la sovranità e ottiene legittimazione dal cittadino, eh, prima eh, con il suddito no, ma con il cittadino sì, e poi eh, attraverso la separazione tra pubblico e privato si gestisce questa, questo sistema. Ora, in realtà, la storia, questa è sicuramente la teoria del potere, quindi il potere da una parte e la libertà e gli abusi di potere contrastati dalla eh, società civile, tutto questa, questo diciamo così, teatro della politica così come è pensato nel periodo classico della modernità, cioè il periodo liberale. Ora il problema è che questo non descrive di fatto i meccanismi di potere. Quando si va come fa a studiare genealogicamente il potere cioè non nella sua astrazione ma nella sua configurazione impinta che presenta anche molte eh, differenze, molti movimenti molte, molte fratture non ha fatto un continuum bene, noi ci accorgiamo che in realtà il modo con cui vengono gestite le vite, cioè il potere che veramente gestisce le vite non è tanto quello istituzionale ma quello si accosta e viene a prevalere soprattutto nel periodo della, della, della piena modernità, cioè da quando il capitalismo esplode e contemporaneamente esplode diciamo, la, la, il liberalismo, è un tipo di potere cioè, diverso, un potere che lui chiama governo per poi arrivare con la rivoluzione neoliberale, neoliberista, a una, al, al, al termine governamentalità. Vediamo di andare per tappe, in modo che siano precise diciamo, gli elementi. Innanzitutto il potere invece che la politica. La politica, intesa come ruolo delle istituzioni dove si contende il potere, eh, è meno importante o comunque relativamente importante rispetto al concetto di potere. Questo potere è un potere relazionale, cioè è una relazione di potere. Non esiste il potere da una parte e la libertà dall'altra. Le relazioni di potere sono tutte relazioni asimmetriche, in cui ovviamente qualcuno è più forte dell'altro, ma non è che il polo governato sia del tutto privo di potere. Questo è importantissimo per pensare a quello che è l'ultima parte della nostra, del, delle domande che intendi farmi, cioè la, la resistenza, il cambiamento. È, non, non è che c'è un potere neoliberale da una parte e noi che non abbiamo nessun potere dall'altra, al contrario, noi siamo coinvolti nel sistema di potere e, perché il potere è una, relazione. è una relazione, ma è una relazione specifica, produttiva, positiva. Tanto è vero che si esplicita in dispositivi. Che significa che è produttiva? Che il potere non è tanto un potere di repressione, come invece uno si immagina, contro cui spezziamo le catene della libertà. No, il potere è un potere che costruisce i soggetti. Cioè ha una, il, il potere di governare le vite passa soprattutto nella modernità piena, nella costruzione di un soggetto che collabora e coopera al, al potere, al sistema stesso. Allora, se coopera significa che viene e non viene forzato, solamente forzato, certamente viene indotto, spinto, accompagnato, ma è. Ma è collabora, coopera a, questo, a, questo, a questi dispositivi di potere perché questi dispositivi di potere sono strutturati attorno ad un discorso di verità che significa un discorso veridico a uno statuto di verità qualcosa che essendo considerata vera che essendo sentita come vera anche dal governato diciamo diventa in modo, per più, in modo più efficiente a attuare un determinato scopo, cioè il dispositivo si struttura attorno a uno statuto di verità che ne garantisce l'efficacia. Qual è l'obiettivo del, del governo? L'obiettivo del governo non è avvantaggiare un sovrano, un potere esterno, no, è ottimizzare la prestazione, l'opera, la, la crescita, la vita. Delle, degli individui, delle persone delle popolazioni guardate il termine popolazione è chiave. Non, non, non interessa il popolo che è come voi sapete il sovrano il popolo detiene la sovranità eccetera eccetera e la usa secondo i metodi giuridici non interessa questo ciò che contano sono le popolazioni popolazione è un termine sia biologico che economico perché questo tipo di governo a, si struttura attorno a due regimi di sapere. Quello bio, biomedico, la ottimizzazione della vita, la difesa contro i rischi che la vita corre, ecco, oggi è evidente col, con il rischio del contagio, quindi gestione di un potere che mira a ottimizzare le vite, a ottimizzare la salute delle vite, la sopravvivenza stessa, come se fossero... E intendiamo vedete la naturalizzazione cioè, ok, questo è molto importante è una scienza la biomedicina non è una chiacchiera e, e oggi si insiste, insiste molto su questo aspetto è scienza è conoscenza è statuto di verità se tu ti ci opponi ti, ti trovi completamente fuori sei fuori dal discorso pubblico chiaro la scienza è il luogo che conosce i soggetti umani gli umani i viventi nell'ottica del renderli ottimizzabili. Ci siamo? Ora questa è un'ottica economica, perché l'altra scienza, la scienza più importante di tutti che regge il, il, il dispositivo di governo, è l'economia. Non tanto l'economia come luogo dove si produce, si distribuisce, ma l'economia come tecnica di teoria, tecnica di organizzazione per l'ottimizzazione. È chiaro, ottimizzare la produzione ottimizzare la distribuzione ottimizzare la crescita ottimizzare questo, questo concetto è legato al dispositivo sì? se si usa un dispositivo dico la cosa più semplice per fare un esempio per pulire casa è ottimale l'aspirapolvere piuttosto che non lo so, la, la scopa vero? benissimo qui ci troviamo di fronte a una gestione del vivente che presenta lo statuto di verità dell'economia, e qui dobbiamo naturalmente entrare proprio nel specifico delle teorie economiche, come teorie dell'ottimizzazione della prassi. È chiaro, e con il neoliberismo l'ottimizzazione della prassi, ci dice Foucault, è stesa a tutti i campi, anche l'ottimizzazione della prassi di gestione di una famiglia l'educazione eh, per cui l'educazione di, di un ragazzino viene curata per ottimizzare il prodotto, cioè quindi mandato in una buona scuola, eh, deve imparare l'inglese, deve fare. educare significa rendere una persona in grado di, e naturalmente questo in tutti i campi. Allora, eh, il concetto di potere assume così un aspetto vivo, positivo, è potere relazionale potere, e, e naturalmente chi è investito da questo potere non è, come posso dire, estraneo o oppresso, è sollecitato in un certo senso, nel senso che il, il, il regime di verità, che in questo caso è l'economia capitalista di oggi, quindi che ruota attorno al progetto di concorrenza e così via, questo, questo concetto viene assunto come proprio. Ora, eh, Foucault ci offre, offre questo e, e, e usa il termine biopolitica, che è un termine molto importante, ora certamente interpretabile come ottimizzazione della, della, della salute ottimizzazione del bios inteso in senso puramente eh, fisico e naturalistico ehm, della testa, della capacità che poi fa parte comunque del, del bios e in questo senso ha una, un coté diciamo, la biopolitica ha un coté ehm, che, che trova il suo aspetto tanatologico nel razzismo. Io faccio fuori quei Uh, quel virus che è costituito dall'infezione ebraica o dall'infezione uh, dei asiatici e salvaguarda la salute del, del gruppo ma questo è il suo aspetto torvo uh, chiuso ma in realtà poi ha un suo cotè invece molto um, affascinante, molto accattivante, per cui è, è usato normalmente per il miglioramento della razza, per il miglioramento della salute, si evitano certi rapporti piuttosto che altri, si ha un comportamento, una fitness, si ha un comportamento di cura del, del sé perché si cerca di ottimizzarsi. Di ottimizzarsi. Quindi è una, sicuramente questa, questo, eh, la biomedicina è l'aspetto più... Ma non interessa, credo, in maniera più forte, che contemporaneamente a questo e dentro alla mentalità che già questo mostra, eh, Foucault mostra che è l'economia la logica di questo governo. È l'economia. Ecco perché l'economia è diventata così importante. Perché è la logica di, è la teoria dell'organizzazione. È la logica di come le cose vanno organizzate per avere il massimo. Questo è il punto chiave questo non era presente nel vecchio liberalismo. Foucault, nei suoi, nei suoi due corsi alla, alla, al Collège de France, mostra come questo sia avvenuto, come progressivamente questo diventi il liberalismo, che era il SFL, il SPAS, diciamo, il, il, il diamo spazio ai poteri sociali, economici, i poteri privati, vero? Però sotto la tutela dello Stato, che è il potere pubblico, invece poi si è slittato verso un'altra nuova forma che è il neoliberalismo. Che, a cui, però, sarà la seconda domanda, se è ben ricordo, vero? Qui invece ci possiamo fermare sul fatto che la biopolitica è la, lo sforzo nel periodo neoliberale per, per Foucault lo sforzo nel periodo neoliberale di creare di produrre un potere che produca soggetti adeguati al mercato soggetti, produzione di vita in quanto produzione di forme di vita non eh, biopolitica perché eh, sì anche si occupa del corpo si, perché è, è adeguato al mercato non un uomo di 100 kg che è impresentabile che non, ma una persona che sia sul pezzo che sappia fare che sia un imprenditore di sé questo, tutto questo. questo punto è stato intuito da Foucault in maniera Molto chiara, e Foucault ha capito che questo processo di soggettivazione significa cioè non, non esiste un soggetto predato, come era invece nel, nel, nel vecchio liberalismo. Ci sono i soggetti, poi c'è lo Stato, le istituzioni, i soggetti hanno, sono liberi e così via. No, qui il soggetto viene costruito, costruito, sia cioè un processo di soggettivazione. Questo processo di soggettivazione nel, il, nel mondo liberale. È un processo ambivalente, perché da una parte vengono sollecitate le capacità, la libertà, il potere. Il potere è una relazione, non mi stancherò di ricordarlo, è, è una relazione, cioè qualcosa per cui l'altro capo, il capo del, eh, del governato, è attivo, collabora, coopera, deve essere attivo, si, si governano solo uomini liberi mentre si eh, comanda a uomini schiavi o servi e così via, perché non, posso, non hanno scelta. Invece qui si tratta di formare uomini liberi. E questi uomini liberi lo sono davvero, cioè hanno una potenza. Non va sottovalutata questa potenza. Noi tendiamo a sottovalutarla. Cioè immaginiamo che... E invece ricordiamoci che la rivoluzione neoliberale nasce in risposta a un eccesso di potenziamento, a quello che sembrò al capitalismo e allo Stato, un eccesso di potenziamento delle forze dal basso. Sono esattamente quelle le forze che in realtà il, il neoliberalismo da una parte sollecita, dall'altra immediatamente indirizza per controllarle. Dove le controlla? Eh, questa è una società di controllo su cui Penso che poi torneremo con un'altra domanda. Allora, i termini che abbiamo messo in luce sono potere attivo, potere produttivo, non potere repressivo. Potere di vivere, potere di produrre, di fare, di fare forme di vita. E biopolitica come termine con cui questa produzione di vita è particolarmente importante nel neoliberalismo. Oh, devo chiedere... la professoressa eh, ha, fatto, ha, ha proprio preso in considerazione due eh, concetti che poi vo vorrei riprendere. Innanzitutto lei ha parlato di, di neoliberismo, che è proprio l'argomento della domanda di, che vorrei farle. Eh, vorrei fare riferimento a due lavori. Un suo lavoro che ho letto, eh, che è stato pubblicato nel 2018, che si chiama Ambiguity of the Neoliberal ho seguito un passo interessante perché vorrei mettere in luce l'aspetto, diciamo, dinamico, perché lei ha messo le impostazioni, diciamo, le impostazioni teoriche, vorrei vederlo da un punto di vista più dinamico. Come le lei dice, la cito brevissimamente, dice il discorso neoliberale è capace di produrre soggettivazioni adatte alle trasformazioni globali del capitalismo. Questo è un primo punto. Un ulteriore punto, ehm, vorrei, fare, vorrei fare un aggancio ad un articolo che ho letto, eh, recentemente di Gilles Deleuze, che ho qui, Gilles Deleuze, post scrittum sulle società dei controlli, eh, che per quanto è de, de, del 90, è stato scritto nel 90, mh, leggendolo è estremamente attuale, estremamente, lo trovo pertinente con un collegamento ad esempio con, lei l'ha richiamato anche nella sua eh, prima ehm, risposta, lei ha parlato di società del controllo, io lo aggancio all'attuale società del controllo, ma anche alle attuali limitazioni di libertà, ma anche a un sistema mediatico che in piena crisi del 2020 eh, diciamo veicola discorsi che sono eh, diciamo, a sostegno soltanto di soluzioni neoliberali per fronteggiare questa crisi. Quindi, mh, fatte queste premesse, io vorrei chiederle se potrebbe aiutarci a mettere in luce, diciamo, le tappe essenziali del neoliberismo. Ha parlato di Foucault, siamo negli anni 70-80, e eh, quindi dall'affermazione, ma il neoliberismo ha subito delle... si è, si è, è cambiato con la crisi del 2008, cambierà eh, con questa crisi? Quello che succederà ancora è un po' presto. Allora, vediamo di capire bene, effettivamente e c'è messo in, in, in luce due eh, filosofi, tra loro legatissimi, perché Deleuze era non solo molto amico, ma anche scritto un libro molto bello, molto, quindi, va bene, è, è vissuto però un po' più a lungo e ha visto di più, se possiamo dire, vero? Allora, cominciamo con il problema della rivoluzione del neoliberale. Diciamo che è una rivoluzione che inizia per la fine degli anni 70 e con la fine degli anni 70-80 e poi dura 40 anni a, a tutt'oggi in continuo. La, però la rivoluzione neoliberale si innesta in un momento molto importante, molto importante che Foucault, come Deleuze, hanno vissuto in prima persona, il 68 ovviamente, vero? E quindi non si può immaginare bene eh, questa rivoluzione se non si tiene presente e, e tutta la sua ambivalenza, il fatto che non ha trovato un contrasto sufficiente, è riuscita a essere vincente, ha vinto sicuramente, vero? E innanzitutto diciamo è una rivoluzione culturale. Perché è una rivoluzione culturale? Perché certamente si innesta su un cambiamento importantissimo, è ovvio, del capitalismo, che passa dalla fase fordista alla fase post-fordista. La fase fordista, lo dico per chi magari, certamente non per tutti perché è, è, è più che noto, però la fase è adatta, insomma, alla fase fondita si adatta a un potere di governo disciplinare, disciplinare, cioè crea, cioè lavora per produrre soggetti docili, Adeguati alla produzione industriale, quindi produzione di massa, eh, diciamo, ehm, e, e soprattutto adeguati alla centralità che per l'economia ha il concetto di produzione. Ricordo che anche Marx dà al concetto di produzione il punto è il nervo su cui si innesta tutta la guerra, la, la lotta di classe, vero? Quindi è la produzione, il punto chiave, cosa invece? succede in quegli anni non solo si cambia il sistema produttivo e si, si esce dalla fabbrica verso una produzione immateriale sociale la crescita enorme del terziario del cognitivo e questo è un, è un primo passo è un primo passo che come naturalmente qualunque economista sa è, significa anche eh, svincolare il controllo che il mondo operaio aveva sul sistema produttivo perché eh, attraverso le lotte operaie e così via e quindi la centralità del salario del, del valore uguale salario e invece lo svincolamento di questo verso una contrattazione aperta eh, eh, diciamo differenziale perché naturalmente non contano più le ore di lavoro ma la produttività, la capacità, la creatività, tantissime cose che sono molto belle e che nel 68 hanno trovato una grande rivalutazione. Infatti, il 68 è un periodo in cui l'autonomia del, del sociale, cioè la capacità del sociale di rivendicare se stesso, di mostrare se stesso, pensate al grande movimento femminista a quelli razzisti, razziali, cioè per esempio quello dei, dei neri in, in America, sono stati movimenti che dal basso, senza chiedere rappresentazione, davano, mostravano un potere reale diretto. Noi siamo qui, non ci facciamo rappresentare, siamo qui, manifestiamo. È, la parola manifestare è, era il cuore di tutto. No, no, è, Ora, che cosa fa il capitalismo? di fronte a questa non solo alla crescita enorme del movimento volario che è lo statuto dei lavoratori ecc. il capitalismo cerca una strada il capitalismo e il neoliberalismo che è la sua razionalità politica in realtà cerca una strada per sfuggire ai controlli per sfuggire ai, ai, ai accresciuti controlli che il welfare aveva portato avanti che eh, lo statuto dei lavoratori aveva portato avanti si tratta di eh, spostare dalla produzione al mercato che poi è il cuore del, eh, del capitalismo nuovo, del nuovo capitalismo e soprattutto poi il mercato finanziario perché il mercato finanziario? dico queste cose perché sono storiche però si mettono molto bene questa storia che cosa succede negli anni 70? e, e finisce Boiton Woods cioè la moneta che, che era il cuore politico del sistema perché era il cuore del controllo ancorato come era alla, alla, alla, alla base aurea no? al talone aureo ovviamente nel momento stesso in cui viene svincolata viene affidata al semplice movimento del mercato quello mm. è il modello è il modello delle società di controllo il controllo non avviene da un punto di vista politico, avviene tramite mercato, tramite il mercato semplice il puro mercato, accesso ah, cioè, perché mentre la sovranità è, è, è, è qualcuno e cioè qualcuno ne è responsabile e tu puoi fare casino con qualcuno e puoi dire le cose quindi c'è i, i mercati i mercati gestiscono e soprattutto quelli finanziari che sono i più volatili di tutti gestiscono il movimento il movimento di regolazione, di regolazione. cioè avvengono. Viene fuori dal momento produttivo. Il momento produttivo è un problema di, di, chi, chi, di chi produce, che viene invece completamente affidato, totalmente affidato a ciascuno. Ciascuno rivendica la sua autonomia, la sua capacità di produrre la sua, e sfugge non tutti, eh, perché le fabbriche rimangono e eh, lo sfruttamento classico rimane. Questo è importantissimo ricordarlo, però certamente quello che denota il nuovo e tutta questa enorme capacità della società di essere attiva, produttiva, autogestirsi, mettere a frutto il proprio capitale umano. Dall'altra parte, non deve, deve essere un tipo di soggetto nuovo, una soggettivazione, una soggettivazione diversa. Cito qui una super famosa del neoliberalismo, Margaret Thatcher, e chi più di lei? La prima è la più grossa, diciamo la più grande, quella più lucida. Quella diceva: l'economia non è il problema dell'economia, l'economia è il mezzo, l'obiettivo sono le anime. Ora, per dirlo una come quella, certo, non intendeva le anime, diciamo le anime salve, le anime sante, voleva dire le anime. Cioè l'anima la, la, delle persone che deve cambiare. È qui che, che si vede che cos'è la biopolitica. È il cambiamento della scena, della, della scena politica, che non è più tanto il Parlamento, ma il fatto che la gente cambia. Cambia e, e inizia a far propria che cosa? Questa legge, questa verità che è la competizione. La, la legge... È, e qui abbiamo le tappe del... Neoliberalismo e anche le anime del neoliberalismo no, sono tutte uguali ovviamente è evidente che c'è prima di tutto una grande divaricazione tra un neocapitalismo eh, continentale un, scusate, un neoliberalismo continentale europeo e uno invece americano della scuola di Chicago pura diciamo, della pura di Chicago Boys i dipartimenti di lì il gioco è in America abbiamo questa forma di neoliberalismo che punta tutta come dice Baker, il Gary Baker, che è eh, premio Nobel dell'economia, è il capitale umano. È il capitale umano, ma questo ne parla già Foucault. È il capitale umano, il centro: il centro è il capitale umano. Il capitale umano, ehm, cioè ciascuno di noi è dotato Possiede, è proprietario del proprio capitale umano, ci investe per crescerlo, per farlo accrescere, buone educazione, buone scuole, buono tutto, e poi lo mette nel mercato, cioè lo, diciamo, lo mette in gioco nel mercato. È un, il mercato è il luogo, è il test dove tu vedi se sei stato capace oppure no. E naturalmente, perché il mercato è mobile e flessibile, e non ti dà i criteri. Come, come le mansioni durante il de, contratto di lavoro, del vecchio contratto di lavoro tu devi fare questo, eh, fa bene fare tante ore, lo devi fare tante ore ma qui ora no, le mansioni non conta niente, conta il progetto che tu porti avanti che, che sia competitivo rispetto agli altri competitors che si presentano sul mercato ovviamente mi tutto questo non ha nulla a che vedere con la giustizia anzi la diseguaglianza è il cuore di questo sistema, perché il mercato è differenza di valore e quindi diseguaglianza. Deve avere delle diseguaglianze. Queste ovviamente crescono enormemente, ma comunque ci siamo. Allora, eh, da qui abbiamo il primo, il primo movimento che è il passaggio nella società di controllo. Abbiamo il passaggio da una società che puntava sulla produzione, sul disciplinamento, a una società che lascia Assolutamente libertaria, soprattutto in America, che però si misura sulla, su, diciamo, sulla competizione del mercato. In Europa, però, questa stessa competizione viene soprattutto dalla Germania, e questo è il nostro, il nostro totem per l'Europa: la Germania eh, mette, a fuoco mette a fuoco esattamente questa regola della competizione come una regola assoluta, una regola assoluta, una regola che viene rigor resa rigorosa, viene protetta, va bene? Cioè il mercato in sé non può essere lasciato libero, tutt'altro, il mercato deve essere governato perché va protetta la norma della la, la, la, la competizione e la competizione significa che nessun intervento dello Stato, quindi e quindi austerità, eh, debito pubblico, tutte, vedete due anime che si di, differenziano. Fino a un certo punto, quando l'espansione è stata forte, la cosa ha tenuto anche perché aveva un notevole fascino, i soggetti che si erano formati erano soggetti che si sentivano in qualche modo potenti ma soprattutto liberi, pensate alla liberazione da tutti gli schemi, sindacato, chiesa, famiglia, niente, sei. Sì libero, ti puoi fare la tua vita dovunque, il mondo è tutto aperto e questo va bene. Però a un certo punto comincia una serie di crisi, che, crisi che eh, e qui entra un altro termine importantissimo del neoliberalismo che già Foucault aveva messo in, in, in luce, l'emergenza, piuttosto che il vecchio sistema era l'eccezione, lo stato di eccezione. vero? Eh? Non è lo stato di è la continua emergenza perché la continua emergenza implica dispositivi che permettano di risolverla. Cioè, solo in emergenza tu puoi spendere come non c'è stata nessuna rivoluzione, ovviamente i diritti teoricamente sono sempre là. Eh? Però sono sospesi l'emergenza c'è una crisi, c'è un, un problema e allora si ha un intervento emergenziale. Ogni evento emergenziale riduce lo spazio diciamo, della giustizia e permette, d'altra parte, anche un, un intervento anche sicuritario. Perché questo mondo in cui tutti fanno quello che possono, liberano al massimo le proprie potenzialità in una competizione continua, ovviamente è un mondo molto, molto pericoloso, molti rischi, moltissimi rischi. Come diceva mh, sempre Foucault, la biopolitica eh, eh, è liberogena e liberticida, cioè ti libera, ma nel momento stesso in cui ti libera è pericolosa e bisogna anche te bloccare bisogna anche bloccare, bisogna assicurare, assicurare, a parte il fatto che tutto eh, passa dalla, dallo Stato ai sistemi di assicurazione privata e così via, questo si sa, ma di assicurazione di, soprattutto in America, negli Stati Uniti, dove è così forte il neoliberismo e dove tutto passa attraverso differenti assicurazioni, capacità di assicurazione, questo è chiaro. In, in Europa, dove invece la tensione osale è più forte, ci sono... Maggiori codificazioni, maggiori mh, blocchi, maggiori controlli, questo è chiaro. Eh, un altro aspetto per la società dei controlli, che è molto bello in quel saggio, che eh, di Deleuze, veramente molto bello, perché è molto previgente, mostra come anche se l'individuo, diciamo così, produttore, è sicuramente un individuo eh, che, fa, che fa leva su se stesso, che è solo, che fa leva sulla sopra, propria capacità produttiva, competitiva, e imprenditore di se stesso. Da un punto di vista del consumo, che per il mercato è importantissimo, se il centro non è la produzione ma il mercato, allora qual è la cosa più importante? Il consumatore, ovviamente, il re consumatore. Ma questo consumatore non è un individuo. Viene. Eh, dissolto attraverso gli algoritmi in profili di consumo, di rischio, di potenzialità e questo è eh, paradossale perché noi abbiamo un governo delle vite che scompone la vita e la rende smaterializzata, digitalizzata, la rende banche dati del fatto che io, come lui, fumo e quindi sono a rischio e la mia assicurazione costa di più, eh, come quest'altro, però ho delle capacità, ho mostrato capacità e quindi faccio parte delle potenzialità. Si governa differenzialmente, chiaro? chiaro. E, e può essere anche un vantaggio per certi versi, come si studiscono tanto che ora per, nella gestione dell'epidemia, e eh, della pandemia eh, alcune regioni sono, sono, eh, sono, vorrebbero altre regioni la differenza è il cuore della biopolitica Cioè non esiste ed è come tutti sappiamo la differenza è il cuore della rivoluzione della rivoluzione femminista della rivoluzione cioè la rivendicazione del potere della differenza questo è importante capirlo perché altrimenti uno non... Mario, stupito che siamo andati poi che è difficile trovare persone che stanno dalla, nostra, dalla parte di chi vorrebbe cambiare le cose. È molto difficile perché molte persone sono cresciute, formate in questa mitologia, in questa mito e in questa realtà che è la differenziazione, l'assoluta la, la, diciamo percorso personalizzato, mai. Ogni cosa è personalizzata. Io appena mi scrivo, ecco, mi sono, abbiamo tentato di scrivermi a Skype, mi sono già arrivati tre messaggi. Guarda che però noi possiamo, io ti conosco, tu mi puoi, fidati. Ecco, questo rapporto di coinvolgente, di coinvolgimento, tipico. Non sono eh, costretta, però sono spinta, capito? Sono Ora, la crisi del... del del 2008, cerco di essere rapido perché mi lascio troppo breve. nel 2008 la crisi è chiaro, è stata una crisi che, finanziaria, è dovuta al mercato finanziario che era assolutamente volatile non avendo nessun aggancio e quindi è esposta alla speculazione. Però il problema è che è stata gestita, pensata, narrata, che è la cosa forse più interessante, come se non si fosse stati abbastanza neoliberali, come se... La, diciamo, il, il, il tema fosse stato affrontato, eh, la colpa fosse di, di coloro che ancora non erano abbastanza neoliberali e quindi ovviamente non ha fatto che ri, diciamo, riaffermare con quell'area eh, diciamo, un po' ordoliberale cioè di, di ordinativa, regolativa, perché tu diventi veramente neoliberale, perché tu adotti le politiche neoliberali. Quest'ultima crisi, in qualche modo, è, beh, è, un, è un bel guaio per certi aspetti, però naturalmente offre come tutte le crisi delle chance, delle chance perché ovviamente, dato che eh, le diseguaglianze sono state eh, da una parte esasperate, evidentemente non tutti sono stati curati allo stesso modo non tutti possono curarsi allo stesso modo eh, però sono state anche come dire psicologicamente ridotte dal fatto che sono corpi corpi e il, il, il virus non guarda in faccia nessuno in questo senso la biologia e la biomedicina mostra un'assoluta diciamo condivisione dei destini e quindi sarebbe il caso di cominciare a ripensare la, il tipo di controllo, eh, questo il nostro auspicio, tipo di controllo che il neoliberalismo fa sulle vite. Cioè, le fa, lo, fa un tipo di controllo legato al sistema proprietario. Io ho questo e, e ho, diciamo, quello che ho mi dà il diritto poi di avere più protezione, più, questo sistema proprietario mostra... Molte crepe, molti punti di fragilità, e quindi beh, con questo, se mai riparliamo, me ti metti, vado troppo avanti. Sì. Vai. Ehm... Io eh, vorrei fare una piccola nota, eh, magari perché sono interessato molto a un tema. Ho segnato mentre lei parlava, tre parole che, mi, eh, che vorrei richiamare per questa domanda, cioè statuti di verità, mercato, anime. Il tema che vorrei adesso affrontare è quello. Le ripeto, un piccolo approfondimento, perché essendo io studente di economia, lei è una filosofa, quindi legge libri che io studio in modo diverso, mi piacerebbe avere un suo sì. punto di vista. Cioè il tema Fugoltiano del rapporto tra potere e saperi. Sì, eh, sì. Lei cioè lei già l'ha evocato, ma sì. lei se ne è occupata ma, molto. Ma per tornarci perché è importante, molto importante per oggi. Sì, infatti. Allora, eh, quindi ancora, Come? Ancora altre domande? Un'altra. No. Posso rispondere? Sì, sì, sì, sì. Ah, ecco, non avevo capito. Allora, do, eh, dobbiamo tornare quindi a Foucault. A Foucault è meglio ancora che a Foucault, non nel, nel caso di fare filosofia, ma è Nietzsche. È Nietzsche il primo che non ritiene assolutamente che nessuno statuto eh, di verità, o nessun enunciato di verità o morale, sia in sé, diciamo così, puro. Non, non esiste, perché gli enunciati di verità sono, e quindi gli statuti di verità, ciò che è considerato discorso veridico in un determinato periodo, ciò che, diciamo, è pensabile e decibile in un determinato periodo. Se io entro e dico, ah, ma io ho chiamato la fattucchiera, eh, tutti quanti naturalmente mi guardano con un'area di sufficienza, vero? Perché è arrivato a, ad essere uno statuto di verità alcune cose, vero? Lo statuto di verità è... È originato da investimenti di potere, no, non è privo di potere, non, non è senza, non, non solo esercita potere, perché diventa il cuore del dispositivo nella formazione dei soggetti, nella formazione dei dispositivi di potere i dispositivi per affrontare il coronavirus sono, diciamo, sono strutturati attorno a un, dispositivo, a un statuto di verità che ritiene che vada salvaguardato il mercato. Chiaro, va bene gli interventi, ma non tali da eh, danneggiare il mercato. Chiaro, in cui le posizioni non siano mutate, le posizioni di potere sociale, di potere economico, cioè. Che significa che non ci sono enunciati innocenti, perché non c'è nulla di innocente, ma non perché siano colpevoli, sono, sono legati, e questo è importante: a forze, a vettori di potere. Ogni vettore di potere, diceva nel Foucault, noi non possiamo esercitare potere senza verità. Perfino quando riprendiamo un bambino, ormai che, che possiamo dire: non fare così perché non fare così. Punto. Cerchiamo di dargli una spiegazione, perché in effetti è, è solo così che si forma il soggetto governato. Chiaro? Cioè, attorno allo statuto di verità. Se non che questo statuto di verità non è in sé assoluto, ma non è neanche falso. Non è falso, non è falso e non è vero. È funzionale, è una politica di verità. Sono sempre politiche di verità. Eh, se chiedi a un genetista, io vengo da una famiglia di genetisti, se chiedi a un genetista se sia vero o non vero quello che, ehm, che stanno dicendo, quello naturalmente ti dice che Dato lo statuto di, di veridicità possibile è quanto è vero, ma hanno ottenuto finanziamenti, sono stati indirizzati in modo tale che sia governabile la cosa. Giustamente, non discutiamo, perché sia governabile. Cioè La conoscenza è fatta, non è pura, non c'è una verità pura, esiste una verità che è funzionale a costruire il soggetto, il comportamento, perché noi non possiamo che costruirci attorno alla verità. E quindi a quella verità dobbiamo contrapporre un'altra verità. Cioè noi dobbiamo, nelle crepe di questa verità, che è una verità, ma non è un blocco, ma è un blocco, è un insieme di, di proposizioni, di idee, di, alcune delle quali sono molto importanti, per esempio quella dell'autogoverno, della libertà. e Chi ci vuole rinunciare, Eh? per farci gestire magari da uno più buono, più bravo, ma più... No, questa, questa, questo nodo di verità che anche il, il neoliberalismo porta, tutte, tu, tutti hanno un nodo di verità, però non, noi lo dobbiamo, dobbiamo cogliere nei punti di frazione, i punti in cui non, non funziona, perché è chiaro che i suoi discorsi sono funzionali a chi questa verità supporta, la finanzia, chi la aiuta vero? Per esempio le agenzie di rating, non solo è fin banale è come uno pensasse che tutte le appunto nel, nel saggio nell'articolo che mi hai mandato probabilmente solo, solo nel modo più infantile possibile si può immaginare che si arriva ad un'agenzia sovranazionale come l'ONU, OM, l'OMS o il V2O è un posto dove niente, sono posti dove si negozia e devo dire che nella mentalità neoliberale il concetto di negoziazione è molto interessante cioè non essendo, avendo, essendo un potere relazionale entra sempre in negoziazione mentre il vecchio potere identitario quello diciamo così quello che considera ah, il mio popolo innanzitutto, eh, cioè, chiaro? quello identitario, è un potere, diciamo, indisponibile, tu non ci puoi transigere, non ti dico la religione, Beh, invece questo, questi regimi di verità sono negoziabili, entrano in gioco con altri regimi di verità, si tratta di avere la forza di negoziare, cioè di trovare i punti di forza per poter negoziare e per poter ampliare la crepa, fino a che quello si sgretola. Perché quella è una credenza, è una credenza, come diceva Jung, che era uno dei primi a studiare l'economia. L'economia regge sul credito, sul credito, sulla credenza, sul credere che... Cioè, cioè, bene, se quella credenza si sgretola, come si è sgretolata la credenza che lo Stato potesse provvedere a tutto? Ed è cominciata invece questa epoca rivoluzionaria in cui tu ti devi assicurare da solo, perché nessuno ti assicura. Anzi, da noi ancora, ancora qualcosa, ma insomma, sempre meno, mentre invece ci sono proprio questi noi. Non ti devi assicurare da solo. Questa cosa è anche mostruosa: immagina un individuo da solo, senza nessuna protezione, senza nessuna relazione con gli altri. Questa cosa così cambia, può cambiare. È un regime di verità. Se chiedete a qualcuno se pensa di essere libero, autonomo, padrone di se stesso, ti risponderà sicuramente sì. Poi se vai a vedere a fondo, non è così. Non è così. È possibile pensare questa cosa in modo diverso. È possibile a un regime di verità contrapporre un altro regime di verità. Sempre. Non bisogna sottovalutare che il potere è una relazione. Le relazioni cambiano, sono instabili. Sono relazioni asimmetriche ma instabili, continuamente instabili non lo so se sì. lo statuto di verità forse si poteva, vabbè. No, chiarissimo, professoressa ha dato degli spunti interessanti assolutamente prima di concludere perché vedo che ehm, eh, siamo un po' fuori tempo sì, sì. ce la faremo sicuramente prima di concludere volevo condividere, condividere con lei un, um, un, un articolo che ho letto che appunto l'avevo mandato e lei ha richiamato mm. di Pierluigi Fagan che abbiamo avuto anche il piacere di avere come ospite a Milano, abbiamo anche intervistato eh, qualche settimana fa eh, questo articolo dal titolo Biogeopolitica eh, in cui eh, Fagan fa una domanda che proprio le, le faccio direttamente è interessante, trovo interessante e cioè se la categoria della la biopolitica può essere utilizzata per analizzare i conflitti geopolitici certamente sì anzi assolutamente non. i conflitti geopolitici non possono più essere pensati attraverso il vecchio stato sovrano Certamente ci sono stati sovrani, pensate alla Cina e, e agli Stati Uniti che si contrappongono. Quindi noi abbiamo una, una scena in cui coesistono sia sovranità che accordi, gruppi macro-regionali. Non è più possibile pensare eh, soltanto in termini di stati singoli, ma di gruppi macro-regionali di potere e questi gruppi hanno carattere biopolitico in questa circostanza particolarmente perché per esempio il vaccino è un tema di potere biopolitico che sa che troverà negli accordi di gruppi e di influenze per esempio eh, la, la Cina sull'Africa gli Stati Uniti sul, sul Brasile ovviamente cioè, ci sono forme di controllo e in Europa la mica vista un po' un po' là un po' qua ma soprattutto Diciamo, non ha la forza di porsi come potenza macro-regionale, abbastanza considerevole. E, la, diciamo, questo tipo di governo, questo tipo di governamentalità, non è possibile assolutamente pensarlo nella vecchia istituzione, solo come geopolitica, anche perché la valorizzazione del capitale non passa più attraverso la contrattazione, nelle eh, fabbriche, ma attraverso catene. Di valore, le catene, le famose catene di valore, in cui un, il, il trasporto, il passaggio da un punto all'altro comporta una certa valorizzazione del capitale, quindi soltanto una dimensione geopolitica ci permette di capire queste cose. Questo non significa che sia eh, pacifica, niente affatto, e anzi si prospetta come un periodo di grande tensione, perché a meno che questo specifico movimento, cioè quello eh, del, dell'uscita dalla pandemia, spinga la gente a eh, diciamo, assumere posizioni solidaristiche, e internazionalistiche, che le grosse potenze non possono contrastare pur volendo, non riuscirebbero più a contrastare, però mh, sono molto ottimista su questo, perché invece la posta in gioco è forte, e ci sono nazioni che sono completamente, appunto nel, nell'articolo che, che mi hai citato eh, c'è la posizione dell'Africa che è assolutamente di, dipende, nel senso proprio di dipendere da altri, dipende. e, e, ma questo sarà anche per l'America la, Latina, questo è ovvio, e, il sud d'Italia, dell'Europa, forse, ancora ha delle porte. Ma quelle ci sono zone che assolutamente hanno bisogno di essere gestite, di essere, cioè saranno gestite. Quindi è chiaro che la biopolitica e la geopolitica sono di nuove dimensioni. E il populismo nazionale insomma, non, non, non sembra avere la forza di contrastare. si userà la sua retorica, che è sempre utile però non è una, non, non crea paese, non riesce a creare solidarietà nel paese, almeno a mio avviso poi, non lo so. Chiarissimo. Con... Va bene. Siamo arrivati alla conclusione, volevo adesso, eh, dopo che mh, lei ci ha aiutato anche a fare questa analisi e questa interpretazione della, della realtà, eh, sarebbe anche opportuno, mettendo anche in luce le criticità e le contraddizioni, Sarebbe anche opportuno far riflettere sulle prospettive future, ma anche sulle... Immagino una prassi, un'azione un senza, senza, senza la quale eh, le analisi sarebbero prive di senso. Eh, so. eh, Foucault è uno di quelli che pensava che bisognava per forza fare il prassi. Cioè, questo è rete di Marx, assolutamente. Cioè... Eh, diciamo teoria senza prassi non ha senso perché la, la, la teoria è già prassi proprio perché si fa sul campo: si fa nelle cose. Cioè, beh, penso che eh, diciamo, alcune cose dobbiamo considerare che noi abbiamo a che fare con soggetti che sono cambiati, non possiamo ritornare a soggetti che non esistono, classe oppure esiste sicuramente. La classe è diventata, la classe, quella che era lo scontro di classe, è diventata il prendere posizione di questo concorso. Non è il proletario, no. Diventa classe la posizione di lotta. Di lotta, è chiaro. È classe ciò che lotta, sia che sia eh, di, di un gruppo razziale, che sia di un gruppo eh, femminista, o, o che sia invece di, di, per esempio dei precari, vero? o dei migranti. È la posizione che fa la cosa, quindi senz'altro e, e, e, e dobbiamo tenere presente, eh, assumendolo come un fatto positivo, che ormai la rivoluzione, prima il 68, e poi la rivoluzione neoliberale ha regalato al sociale l'iniziativa, è dal basso che viene l'iniziativa. Su questo è sicuro. Cioè non, non, non possiamo aspettarci dall'alto qualcuno che ci, ci dice che, che fare. Dobbiamo farlo dal basso. Questa cosa può essere pensata, ed è stata pensata, nelle sperimentazioni che abbiamo, è stata pensata aggregare i movimenti dal basso attraverso la gestione di ciò che è, supera l'individualismo proprietario e diventa comune, senza essere dello Stato, quindi pubblico, ma che è comune. Questo è un elemento interessante. Certo, va studiato per noi è una cosa semplice, ma potrebbe essere che, diciamo, la, per esempio proprio a partire dalla pandemia, la diciamo, gestione comune, ricordatevi che dico gestione, non la proprietà, la gestione comune e diretta, cioè attiva, di ciò che eh, è indisponibile, è inappropriabile come, come l'acqua, oppure come la salute, come il sapere, come questi sono elementi che contrastano profondamente il mercato, perché il mercato tutto può fare, ma tranne che mettere in comune, perché se mette in comune perde, ovviamente, perde, perde se stesso. Quindi si tratta di contrastare l'autogoverno la, che si sottopone al mercato in direzione di luoghi di aggregazione ma potrebbero essere anche luoghi pubblici luoghi che, che, spazi comuni, vero? E così è stato fatto nella sperimentazione più comune vero? Eh, spazi comuni che vengono autogestiti piccole cose ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa che abbia la capacità in questo senso di egemonizzare termine Gramsciano ma insomma, non del tutto fuori luogo egemonizzare questi movimenti dal basso, crearne una certa aggregazione un, attorno per esempio a una battaglia che accomuna contro uno sfruttamento, contro una diseguaglianza con, eh, oppure la gestione di una cosa comune, la sanità, il, eh, non gestita direttamente, qualcosa che non si è mai vista eh, perché il welfare è un'altra cosa. Eh. Il welfare è il disciplinamento, è il gestione dall'alto eh, non è autogestione, nessuno chiedeva alla madre single eh, se voleva o non voleva i pannolini, arrivavano i pannolini, punto, ti piace o non ti piace. Eh, quindi qui si tratta invece di gestire direttamente, di avere un ruolo attivo che dovremmo aver imparato in questo lungo percorso doloroso che è stato il neoliberismo. Poi, riesca o no, non lo so, che dici tu? Speriamo professoressa. Innanzitutto, proviamoci. Proviamoci. Innanzitutto, già questa breve intervista magari può avere un micro contributo. Io, eh, io eh, la ringrazio tantissimo, finalmente ce l'abbiamo fatta fare. Intervista. E eh, a proposito, di proviamoci, magari eh, anche in altri dibattiti sarebbe interessante riprovarci. Soprattutto Quindi, se comunicazione più facile Sì, sì ma magari anche di presenza che è molto, molto meglio eh, quindi Professora la, la saluto e la ringrazio ancora eh, a prestissimo, grazie e, ciao a tutti.